Come assumere la posizione accovacciata? In che modo devo mettere i miei piedi? Piedi paralleli, leggermente aperti, più vicini, più lontani. Si può allenare in tanti modi e ogni modo però allena il corpo in modo diverso. Innanzitutto perché dobbiamo allenare la posizione accovacciata? Come mai questa posizione eh, fa bene alla schiena, fa bene al bacino e alle anche? Perché eh, andando in questa posizione andiamo a aprire tutta l'area del bacino quindi area bacino anche e soprattutto la parte posteriore dove l'osso sacro si innesta nel bacino cioè la zona dove tutto il carico del peso del lavoro del, eh, del peso corporeo va a incastrarsi va a fare fulcro quindi la zona dove spesso succedono traumi dove spesso c'è dolenzia c'è dolore c'è rigidità quella zona viene sollecitata, viene elasticizzata, viene aperta in modo da renderla più potente, più elastica, più capace di fare il suo lavoro di sostegno, ma un sostegno dinamico, un sostegno che ammortizza il, e distribuisce le forze non che le trattiene per poi eh, alla fine danneggiarsi o comunque stare in una condizione sempre, eh, sempre di, di dolore e di tensione. Quindi la cosa importante è sentire che nel fare questo esercizio vado a sollecitare anche bacino, la parte posteriore, la parte anteriore, tutta l'articolazione eh, sacro-iliaca, quindi delle, anche del bacino, è sempre quella zona. Ehm, e, non, e non le ginocchia. Quindi è importante non sentirlo e non vederlo neanche come un esercizio per rinforzare le gambe o. o comunque sentire fastidio alle ginocchia ovviamente se eh, qualcuno ha già problemi alle ginocchia su questo esercizio deve stare molto attenti eh, io per anni ho avuto problemi a questo ginocchio non riuscivo a piegarlo completamente non potevo piegarlo completamente eh, ma... Eh, ho fatto sempre comunque ho adottato sempre questa posizione questo esercizio con delle piccole variazioni quindi sollecitando più un lato piuttosto che l'altro o, o magari tenendo una gamba più allungata per non sollecitare il ginocchio piuttosto che appoggiando un ginocchio a terra e tenere una posizione intermedia quindi appoggiato solo così e comunque è già eh, quest'area è sollecitata quindi vediamo un attimo eh, la posizione dei piedi quindi io posso assumere la, la, la posizione più naturale, più normale per andarsi a sedere su, in questa posizione è quella con i piedi leggermente divaricati all'apertura delle anche o delle spalle anche un pochino di più in ogni caso non c'è una regola precisa, ognuno è se stesso ognuno deve sentire nel fare l'esercizio come si sente in base alla propria struttura, al proprio corpo e anche alle proprie abitudini che poi piano piano andranno a cambiare, andranno a modificarsi attraverso l'esercizio, ma all'inizio devo tenere conto delle mie condizioni eh, personali. Quindi io direi di provare prima con i piedi leggermente aperti, come quando siamo in piedi in una posizione naturale, e la cosa importante è che quando agisco, non agisco pensando a piegare le ginocchia, ma agisco pensando a aprire il bacino, quindi un po' come se volessi, buttare il bacino indietro rovesciandolo faccio questo, questo tipo di movimento un po come se volessi fare questo ma non lo faccio cioè attivo questa azione ma immediatamente mentre faccio questa azione col bacino richiamo le gambe richiamo perché le ginocchia hanno l'intenzione di andare verso l'alto e allora in questo modo mi vado a accosciare la schiena rimane sempre diritta e attiva, non deve mai essere passiva, soprattutto se devo starci per aprire, allargare e sentirmi comodo e sentirmi andare a, a, a agire in questa posizione. Poi come posizione di riposo posso anche arrotondare la schiena e mettermi in questo modo. Adesso ho un'apertura tale per cui il mio corpo e le mie braccia possono entrare dentro, quindi mi posso proprio accocciare, accosciare all'interno di me stesso e questa è già un'ottima posizione di riposo per la schiena e anche per parlare e anche per fare qualche piccolo lavoretto dal punto di vista degli equilibri del corpo i piedi paralleli sono ovviamente la posizione migliore perché in questo modo si, entrambe le parti vengono aperte in modo omogeneo se ho i piedi molto aperti già la parte anteriore aperta la parte posteriore del bacino quella su cui appunto c'è l'osso sacro quindi quella che devo andare a liberare maggiormente è già più chiusa per cui mi sarà più comodo per esempio scendere in questa posizione ma vado a liberare meno lavorare meno comunque in modo diverso la parte posteriore del mio bacino con i piedi paralleli invece vado ad aprire sia la parte anteriore che la parte posteriore per cui quando mi vado a accosciare, sempre cominciando il movimento dalle anche dal bacino quindi con questa idea di rovesciare e di creare spazio qua, in questa articolazione sollevare le ginocchia e quindi accosciarmi in questo modo ecco che vado a lavorare bene, ad aprire bene la parte posteriore del mio bacino L'apertura, più aperto, più chiuso, vanno provate tutte, vanno provate. Devo anche provare con i piedi uniti. E quindi anche in questo modo, sempre sedendomi nel bacino, sempre con le ginocchia che vanno verso l'alto, mi vado a cosciare in questo modo. La colonna è sempre attiva. Se spengo la colonna casco per terra. Invece devo avere la colonna sempre attiva perché è lei di fatto è la mia colonna che mi si allunga per farmi scendere e la mia colonna che si allunga per farmi risalire, non sto spingendo con le gambe altrimenti da quella posizione se spingo con le gambe mi ribalto all'indietro e quindi provo diverse ampiezze, diverse aperture dei piedi fino anche a poter fare un'apertura di questo genere e andarmi a sedere in questo modo, mi posso puntare con i gomiti lateralmente che mi aiuta a tenere aperte le anche e in questo modo vado a fare anche un lavoro sulle gambe e sull'articolazione appunto delle anche iliaca. Eh, da questa posizione posso poi dondolarmi sia come esercizio ma sia come movimento naturale in cui eh, mi, mi, mi dondolo, in cui mi sposto da un lato per fare qualche cosa e appoggiare l'oggetto o lavorare dall'altro lato. Quindi la posizione diciamo, classica, l'apertura quasi naturale, naturale dei piedi, è diciamo, la base per cominciare a scoprire questo esercizio. Poi il giocare con le diverse posizioni, il sentire, comunque in ogni caso sempre sentire come lavora il corpo in una posizione piuttosto che in un'altra. Cosa cambia? Non è tanto il riuscire a fare una cosa piuttosto che un'altra, riuscire a stare lì, riuscire a starci tanto tempo, riuscire a. A, a stare con i piedi uniti o piuttosto con i piedi più larghi per fare la spaccata ma è sperimentare il nostro corpo in questa posizione e sentire, percepire, scoprire come in questo modo libero la base della mia colonna, libero il bacino do libertà al mio corpo che comincia ad avere la possibilità di muoversi anche in questa posizione eh, posso anche eseguirla con i talloni sollevati tutte queste posizioni che vanno scoperte poi potremmo definirle dandogli un nome, creando degli esercizi appositi e lo faccio durante i corsi, ma non ha senso che questa definizione diventino tanti esercizi in realtà è un esercizio solo sono io che mi esercito col mio corpo e che lo rendo capace e intelligente lo rendo capace di ritrovare una condizione naturale perché questa è una condizione naturale i bambini quando giocano giocano in queste condizioni, giocano così, si alzano in piedi, non si accorgono nemmeno di, di, starsi, di stare alzando o abbassando, per loro è normale. Torniamo bambini, torniamo a giocare col nostro corpo per renderlo giovane e vitale. In questo modo se ne va anche il mal di schiena. Grazie dell'attenzione e spero che testiate proviate questi esercizi se avete delle domande se avete delle eh, scoperte se avete fatto delle scoperte in questo modo di lavorare scrivetelo nei commenti potrà essere utile per me per poter fare altri video e spiegare ancora altre cose e potrà essere utile per chi guarda il video e magari Prende da esempio o scopre delle, degli aspetti che a lui erano sfuggiti nel fare gli esercizi. Buona pratica, ciao da Davide Ronchetti.